Raga, sta arrivando Pachi. Ivan Giussani. Finalmente l'abbiamo convinto a venire al mozza Pizza Bike Bar. Ho appena montato la mia nuova bici a dirt. Non so se qualcuno di voi l'ha già, già vista, ma io non importa. Pachi di sicuro non l'ha vista. E ho pensato che la prima persona che deve provare questa nuova bici a dirt, che è molto speciale, deve essere proprio Pachi. È arrivato Pachi, finalmente approdato in park. È arrivato con un mezzo... La gomma, gusti. <ride> no, no, no, dai, dai, dai pesi massimi, dai gusti, molto dubbi. Io ho montato una nuova bici oggi e credo che sia una delle bici più belle che ho mai montato. Voglio vedere un po' cosa ne pensi. Vorrei che ci mettessi su qualche tuo tocco di classe con qualche faccetta in giro. ovunque <ride> la riempiamo. Ah, la tieni come il mio capo! What? Questa sarà la reaction meno reaction di tutte perché con sul casco non si vede la faccia, quindi rimane sempre la stessa <ride> faccia di, di faccia Ma è reaction vera? Vai, andiamo a fare la reaction. Sei? Ciao. Devo guardare. Uno. Due. ma devi Due. lui no no no Due. Due. Due. Allora Reaction eh, Wow è una bici ragazzi non Manca certo. la Due. Adesso sei un esperto di Due. Cioè sei uno che me... Capisci Non capire. so impennare bici. <ride> Adesso mi fai un bike check Ma io che cazzo ne so scusa uh, I pomelli qua come si chiama eh, Le manopole sono comode Ok. Poi sono stabili, ma tanto Perché ci sono due cavi E un solo freno Perché è una BMX e quindi si posso... What? What? Non pesa niente <ride> <ride> Sono andato convinto Che esatto fosse quella Perché si può fare barbino Esatto Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta Ma allora eh, sa già i nomi anche, anche Ex BMXista Ah facciamo così un gioco, un, un piccolo conto. Secondo te quanto costano queste ruote? Esatto, esatto facciamo così Osservale bene eh. eh? Costano solo delle ruote Allora, di dato che sono un esperto di biciclette Più o meno esatto. del tuo K. Il materiale non è Aliexpress uh -huh. E si sente Mi spara un prezzo Fai se sentire un suono, suono Hai messo dentro la schedina nei <ride> 500 euro tutte e due Andiamo male qua Vale, 50. Qual è, dei Quale è dei <ride> Quella è la grossa differenza che Industry 9 fa di diverso rispetto alle ruote normali. Il prezzo però <ride> Oh wow. Cioè la bici è tutta nuova Ma in realtà sono stato un po' marcio anch'io Vedo che hai usato il nastro isolante ah. E poi l'altra cosa Guarda il manubrio quanto il cazzo è già consumato cioè, Il manubrio è no? usato Totalmente sbiancato Non c'è più vernice Quando montate le bici Una cosa secondo me importantissima Per mantenere il feeling È mantenere gli stessi punti di contatto Che avete con la bici Nel senso manopole, manubrio e pedali Tipo identici. le livelle piegate del capo per Piegate del capo del capo la raga se c'è pacchi non possono mancare faccia. le facette oh. Esatto <ride> Ero tentato a dire uno è l'acceleratore e l'altro <ride> freno Quando e sei, sei troppo... in volo e non riesci a prendere il manubrio Esatto <ride> io, Invece che portarmi ai gran con 18.000 pezzi di ricambio Io Come mi porto tre pacchi, pacchi di facette Tre pacchi di facette Mi c'è <ride> Beh raga, questo bike check è stato prime, non volevamo annoiarvi troppo perché sapete, ci annoiano i bike check pesanti. quanto viene su? Il primo che deve provare la nuova bici è chiaramente Bach. Aspetta che. Put, put, put, Io vado a prenderti le fascette. <sussurra> Oh, così ti puoi sentire un pochino più a casa. Se cado, posso aggrapparmi. Abbiamo un impatto uh, molto spento. In park! Molto, molto spento. In park. Ho detto, vabbè, gli faccio fare due giri con la bici a noleggio prima di dargli la mia. Perché vediamo come reagisce, sai? No, non vorrei che sia troppo potente. Mi sdraio lì. No. Io mi fido di te. No, io non mi fido di te. Io mi fido di te. Eh, ti devi fidare perché poi ti salto io. Mi raccomando, in questo caso ho la bene. Oh, oh. Bene. Sì, tu sì, sì. <ride> eh, Per non volermi prendere Sei andato molto più lungo il salto cioè L'hai sì. passato il salto <ride> Mi sono cagata da L'hai passato il salto solo staccata questa Prego Sì, lei, lei si mette Raga, vedete là Sul palazzo, chi c'è Aaaaaah ha toccato le palle, <ride> palle! Oh, era era uno sfioro questo oh, delicato eh De delicato una carezza era <ride> Non l'ha preso proprio! Ce la dobbiamo fare! Sì. Ah! Sì. Adesso passiamo alle cose un po' più interessanti! oggi vi faccio vedere come una bici di Aliexpress non si rompe durante un salto avete visto? questa è una bici di Aliexpress che non si rompe durante un salto Raga, Pacchi oggi ha fatto un suo video Non so quando lo vedrete Non sappiamo quando vedrete <ride> Ma potrebbe aver battuto il record di corse Corse? Buongiorno Vabbè raga, noi ci trasferiamo adesso all'Age Farm a Venezia SI vuole! Perché voglio provare completamente e trickare un po' con questa bici In skate park, siccome dobbiamo andare a Rotorua e ci sono dei delle feature un po' skate park Arrivederci Arrivederci, è stato un piacere È un lavoro, no? È andata in... male con YouTube. Eh? Vai, vai. Qua si faccia Dario. Chiaramente noi veniamo fino a Venezia per girare in bici in questo bellissimo skatepark oh, la... Fighissimo, chiamato H-Farm. No, che è un'università di Milano, Svezia. Pensate università. Noi sbagliamo il periodo perché veniamo inizio autunno, inverno. Quindi stiamo cercando di asciugare il tutto, ma... Ma porca puttana oggi. C'è nessuno. Intanto che aspettiamo che il park si asciuga perché dobbiamo dargli un attimo di tempo. Asciuga infatti. Malissimo. Dio ti male, dica da che ti ha su Una super particolarità che volevo però mostrarvi. Guardate qua raga. Stop, guarda albi avvicinati. Guarda. Il mio tesoro Cioè. E secondo me è, la, rota viola. è la chicca di questa bici rotor viola. Sti cazzi. Oggi raga dobbiamo concentrarci a girare sulla spina. Ok. La, la spina credo che è una delle strutture che mentalmente fa più paura Cioè hai, rampa rampa Il landing non è lontano ma è subito attaccato Ma soprattutto non vedi la larghezza Solitamente in contest di slotten non ci sono mai spine A Rotorua quest'anno hanno messo una spina prima di uno step down Quindi ho detto no, andiamo all'age farm che voglio cercare un po' di spina Anche per quello mi state vedendo girare con l'integrale in skate Arrivo preparato, faccio tutto il possibile per arrivare a quella struttura che è l'unica non devo dire così No, per arrivare quella su tu è che sei pronto, basta Riva, quella su tu è che sono pronto Non pensa che... <ride> Cos'è Flare? Buongiorno Buonasera ah! Ah! Ah! Ah! in spina come ha fatto la mia vita faccio un po di flip e vedo se riesco a oh, oh, oh, oh, oh, oh. questo video probabilmente lo avete aperto perché c'è Pachi ma in realtà è più bello di, di Pachi perché c'è Luca, Luca che bello. fa flair ciao Pachi